Ciao bella gente e benvenuti nel mio canale Questi qua sono i miei capelli Che ci ho messo tre giorni per decidere di lavarli Perché non ho voglia, già il tempo fa schifo E quindi io proprio voglia zero di lavarli Allora mi sono preparata in frattempo una maschera per i capelli Ci ho messo dell'acqua e due pezzi di limone l'ho lasciate bollire bene Poi ho triturato e il tutto Scusate per la qualità del video Ma andava un po' di fretta e ho aggiunto 4 cucchiai di ehm, amido di mais se non avete l'amido di mais potete utilizzare l'amido di riso questa maschera va benissimo per i capelli tutti i tipi di capelli anche i capelli secchi super idratante eh, lascia i capelli super brillanti lucidi e super idratati e va benissimo anche per il viso questa maschera è meravigliosa contro il truffo le macchie eh, punti neri è una maschera bellissima, infatti l'ho usata anche la sera per renderla più densa l'ho messa sul fuoco per 2-3 minuti come vedete è diventata come una crema pasticcera allora sono andata a applicarla sui capelli l'ho applicata di notte e l'ho lasciata agire tutta la notte così il giorno dopo sono obbligata a lavarmi i capelli non so se siete anche voi come me eh, così disperati quando volete lavare i capelli, per me è un incubo, un incubo. Perché comunque devo, quando ho lavati, eh, de devo per forza stare lì a fare trattamento, a pettinare, perché se non riccio non viene bene. E quindi per asciugarli, devo stare attenta come appoggio la testa, devo, anche se appoggiarla sul cuscino, devo stare con la testa a benzolone, appoggiando solamente il collo, così non si. Rovina il riccio. Adesso comincio col lavoro vero. Lavato i capelli, adesso tolgo via tutto, prendo dell'olio essenziale di lavanda e metto eh, dentro questo balsamo che sono le non si risciacqua di Lola Cosmetics, che è buonissimo per i capelli ricci. Metto tre gocce di lavanda perché voglio che i miei capelli il profumo di lavanda perché io adoro il profumo di lavanda e cominciamo. Io comunque pettino i capelli nella doccia, metto abbastanza balsamo, io il balsamo compro il contenitore grande dal consumo e, e li pettino sotto la doccia perché per me è molto più comodo. Adesso vado a separare metà i capelli perché voglio mettere il colore di Crazy Color di punta perché hanno perso tantissimo il colore e stanno diventando col o color palia o mille colori quindi decido di dargli un pelino di omogeneità adesso invece comincio a separare i capelli questa tecnica la faccio una volta ogni tanto non è che la faccio spesso eh, quando voglio proprio che, che i miei capelli siano belli definiti allora pettino la parte dietro ho messo il gel di bamboo che questo gel non è specifico per i capelli ma per il corpo e viso ma io uso quasi tutto anche per i capelli è molto idratante e mantiene la forma dei capelli io non uso la schiuma non uso gel non uso niente per i capelli quindi preferisco che rimangano naturali, naturale quindi uso cose alternative che non seccano tanto il capello come vedete metto il gel e poi pettino appoggiando i capelli al bordo del pettine come vedete così un bel riccio e questa tecnica la userò su tutti i capelli Dopo rock and roll, vi eh, lascio che li faccio asciugare al naturale, non uso nei né niente, mi ho fatto asciugare i capelli a naturale come vedete eh, perché c'è una giornata brutta, però non fa freddo quindi mh, sono uscita senza, senza asciugarmi i capelli niente. Adesso vado a dargli volume perché a me piacciono voluminosi. Sono belle anche così però dalle più forma allora prendo questa cosetta qua che io uso per separare le ciocche interne e soprattutto anche separare quelle esterne per darne volume. Questo cosetto qua lo trovate, se siete qua in Spagna lo trovate al Mercadona, costa 1,50 euro. si, si parla le ciocche però nello stesso momento non rovina il riccio come facciamo magari con le dita ok guardate la differenza come come aumenta il volume comunque ho fatto ho fatto comunque il tocco di colore di Crazy Color, che mi ha dato comunque il colore rosso, però sto pensando mh, di lasciare proprio crescere i capelli e lasciare il mio colore originale. Se vi piace l'idea, fatemelo sapere, perché non so, sono indecisa. Sono indecisa o tornare rossa come ero prima, o mh, lasciare proprio far crescere i miei capelli e, e, e tornare <ride> scura. <ride> non lo so, consigliatemi per favore, perché io non lo so guarda, io adoro il rosso perché mi dona tantissimo, ma allo stesso momento voglio dare una pausa ai capelli, ma no, non lo so aiuto! Comunque, bella gente per le persone che mi vedono per la prima volta mi raccomando, sostenetemi con una iscrizione, con un like e lasciatemi un commento, per qualsiasi richiesta o informazione, sono a vostra disposizione seguitemi su Instagram e Facebook, perché tra un mese farò il risultato di l'ageggino questo qua contro i brufoli e vediamo se c'è qualche cambiamento di questo lato per la produzione del collagine. belle gente, grazie mille, buona giornata e alla prossima ciao belli